oggi parliamo del prezzo degli immobili e del settore immobiliare quindi resta fino alla fine se vuoi scoprire come fare a sfruttare questi elementi durante la valutazione dei tuoi investimenti tuttavia prima di procedere ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero temi come questo o la price action di arduino inoltre se ti va ti invito anche a dare un occhio a tutti gli altri nostri canali social tra cui il canale telegram così da rimanere aggiornato su tutto quello che facciamo su tutte le nostre attività e infine ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove invece parlo prevalentemente di marketing di business e di sviluppo dei business detto questo possiamo procedere come nei video precedenti delle ultime settimane oggi andiamo avanti con la nostra serie dedicata all'analisi macroeconomica di fatto quindi a tutti gli indicatori macroeconomici che ci possono aiutare nella valutazione dei nostri investimenti e nella comprensione di quello che potrebbe fare il mercato e l'economia quindi andiamo a vedere come è anticipato il prezzo degli immobili che è considerato un, un indicatore leading in quanto ci può fornire delle informazioni molto preziose con mesi o addirittura anni di anticipo rispetto all'economia. Quindi il primo interrogativo che andrei a eliminare è proprio quello relativo al perché il prezzo degli immobili rappresenta un indicatore leading. Bene il motivo è che il prezzo degli immobili ci dice in anticipo come ho detto poco fa ciò che l'economia potrebbe vivere nei mesi successivi infatti se un indicatore ci dice qualcosa oggi su ciò che potrebbe succedere domani quello è un indicatore leading e questa cosa sarà sicuramente molto chiara se hai visto i video precedenti di questa playlist quindi video in cui si va a spiegare per esempio cosa sono gli indicatori leading e cosa sono gli indicatori lagging e nel caso in cui tu non avessi visto i video precedenti di questa playlist ti invito assolutamente ad andarli a vedere perché così avrai una panoramica più completa e rinnovo l'invito di iscriverti al canale e attivare anche le notifiche con la campanellina in modo da ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video dove invece andremo ad analizzare i restanti indicatori infatti in questa playlist vedremo in totale 6 indicatori leading e 5 indicatori lagging tuttavia qual è il motivo per cui sapere quello che succede nel mercato immobiliare ci può dare informazioni molto importanti senso, cosa c'è sotto? sotto c'è il fatto che un calo del prezzo degli immobili può essere dovuto a più fattori e tra questi fattori c'è anche l'impossibilità a livello economico di pagare le case di fatto gli immobili da parte delle persone che vorrebbero comprare gli immobili e di conseguenza cosa potrebbe succedere? potrebbe succedere che chi vende gli immobili quindi chi ha la proprietà degli immobili sarà costretto ad abbassare il prezzo per cercare di andare incontro alla domanda che al prezzo precedente non sarebbe disposta non sarebbe stata disposta a comprare e quindi cosa vuol dire vuol dire che c'è probabilmente un calo della disponibilità a spendere delle persone chiaramente voglio fare un piccolo inciso il fatto che un calo del prezzo degli immobili potrebbe essere di peso da, da una situazione economica precaria delle persone ecco non, non è scontato quindi assolutamente ti invito ad analizzare anche tutti gli altri indicatori perché solo con un indicatore come potrebbe accadere del resto anche con tutti gli altri indicatori se presi singolarmente si potrebbe cadere in delle trappole diciamo comunque le conseguenze di un eventuale calo della disponibilità a spendere delle persone potrebbero essere anche un calo del, del settore delle costruzioni nel senso che chi costruisce gli immobili quindi i costruttori proprio potrebbero avere dei problemi perché potrebbero non avere più entrate perché nessuno vorrà costruire case in un mercato dove nessuno costruisce case ovviamente e tra l'altro un impatto negativo a livello economico non ci sarà solo sul settore delle costruzioni ma ci sarà anche sui proprietari delle case perché queste persone che vorrebbero prendere liquidità dalla vendita delle case non potranno farlo e di conseguenza mancando loro la liquidità peggiorerà la loro situazione economica e Prima cosa ma non meno importante un altro danno che ci sarà sarà anche la mancanza di entrate dalle tasse per lo stato nel senso che lo stato con un'economia prospera che cresce sicuramente avrà delle entrate dalla compravendita di immobili mentre invece con un'economia che va male sicuramente lo stato si vedrà mancare queste entrate e con meno risorse ovviamente ci possono essere mille implicazioni nel senso che lo stato farà più fatica a gestire tutto quello che è relativo al settore pubblico di fatto quindi abbiamo capito perché questo è un indicatore leading abbiamo capito perché incide molto sull'economia e abbiamo capito quali potrebbero essere di conseguenza le implicazioni a una situazione nella quale ci sia un calo dei prezzi degli immobili e ovviamente quello che voglio dirvi anche è che al contrario se i prezzi delle case salgono la situazione potrebbe essere alla rovescia quindi potrebbe indicare il fatto che ci sono insomma situazioni economiche positive per le persone e che di conseguenza le persone sono propense a comprare casa a espandersi insomma a spendere il proprio denaro perché sono ottimisti nel, nel futuro arrivati a questo punto voglio anche farti un esempio un esempio molto importante che ovviamente ha toccato da vicino tutti noi in realtà in tutto il mondo, infatti devi sapere che la crisi finanziaria del 2008 che è stata una crisi globale che ha colpito tutto il mondo e in particolar modo anche si è poi riversata sull'Europa e sull'Italia stessa e le conseguenze purtroppo le abbiamo viste veramente per molto tempo, alcune ancora oggi in realtà, ecco questa crisi è nata dal settore immobiliare nel senso che il settore immobiliare già dal 2006 dava segnali di debolezza e già dal 2006 in realtà si poteva notare qualcosa tuttavia sono stati pochissimi quelli che hanno saputo cogliere diciamo ciò che stava succedendo. Tuttavia, la crisi del 2008, quindi col fallimento di Lehman Brothers e tutto ciò che poi è successo dopo, ecco, è partito tutto dal settore immobiliare. Quindi capisci la potenza che il settore immobiliare ha anche nei confronti del resto dell'economia, perché è un po' l'inizio di un crollo in un certo senso. È stato l'inizio di un crollo, cioè prima è crollato quello e poi a catena è crollato tutto il resto. Quindi ti invito assolutamente a tenere d'occhio questo indicatore leading perché può essere molto potente e molto determinante. nelle nelle tue valutazioni e nelle tue analisi con questo è tutto io spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che possa esserti utile in ogni caso qualunque dubbio tu abbia chiedi pure quello che vuoi nei commenti e ti risponderemo il prima possibile poi ti chiederei di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale se non ti vuoi perdere tutti i nuovi video e ti consiglio anche di attivare ovviamente la campanella per rimanere aggiornato tramite le notifiche inoltre se ti va ti invito di nuovo a seguirci su tutti gli altri canali social tra cui il canale tele per rimanere aggiornato proprio in tempo reale con questo quindi ci possiamo salutare ti ringrazio ancora ci vediamo al prossimo video ti auguro un buon proseguimento ciao a tutti